Porca miseria, è eh, eh, 25, sarà 35 centimetri lunga, ma questa è, è un'arma bianca ragazzi, questa non si può andare in giro con una zucchina di questa, ma se tu vai, vai con questa zucchina eh, ti arrestano non so, dice ma che porti babbo, che cazzo ne so, che ne so, me l'ha regalata Andrea questa, conoscete Angelo Zoppichello no, il genero, non so chi gli dà queste zucchine, boh. Che fertilizzante gli dà, ma fa paura! Se tu vedi queste zucchine! Oh, ma queste fanno paura, ragazzi! E tu guardate il braccio mio, in proporzione, non lo so, eh! Oh! Guarda il tricicolo mio, guarda il tricicolo e con la zucchina, vanno un po'.